È la terza domenica di Quaresima, l'incontro di Gesù con la donna samaritana. Siamo nel deserto e quando nel deserto c'è un pozzo non si può eh, passare oltre, Gesù è stanco nel suo cammino. Per questo è lì al pozzo: è un Dio che attende, attende la Sua sposa. Potremmo dire, è lo sposo che attende la sua sposa, pazientemente, è un Dio che vuole incontrare, che si aspetta da noi che gli apriamo il cuore e questo fa la Samaritana, inizialmente certo è, è un po' sconcertata, e meravigliata perché un uomo le rivolge la parola, immaginiamo in quel, in quel tempo come questo possa suscitare imbarazzo. Per di più si tratta di una samaritana, i samaritani non erano proprio tenuti in grande considerazione dal resto della, della Giudea del, e della, dalla religiosità ufficiale del tempo, anzi erano ritenuti eretici e Gesù ecco, va oltre tutti questi steccati culturali infrange tutto questo perché vuole incontrare il cuore, vuole parlare al cuore di questa donna, al cuore di ciascuno di noi. Quando ci mettiamo a nudo il Signore può agire, può trasformarci, può cambiare la nostra vita. Ecco a questa donna le chiede del marito, Gesù sa molto bene che questa donna ha avuto una vita travagliata che ha dovuto, ecco, purtroppo affrontare diverse difficoltà, quattro mariti, e, e poi ecco anche la domanda eh, circa eh, l'acqua, quale acqua, io ti darò quest'acqua, Dio ha sete, sorprende questo, Dio ha sete, come Dio può tutto, perché ha sete, ha sete della tua fede, della mia fede, della della fede di ciascuno di noi ha bisogno di qualcuno che creda, ha bisogno di noi e vuole la nostra salvezza per questo ha sete del, di amore, ha sete del nostro amore. Vuole essere amato e lui l'amato è l'amante noi possiamo amarlo. Se ci lasciamo sorprendere, se ci facciamo toccare dalla sua grazia, io metterò nel tuo cuore un'acqua che zampilla, tu riceverai un'acqua che per la vita eterna, ma sarà un'acqua che zampillerà, cioè che indurrà anche altri a credere, ed è così, la donna addirittura lascia la brocca lì per terra e corre, perché non può fare a meno di testimoniare l'amore, ha incontrato l'amore, si è sentita amata, ecco se ci lasciamo amare da Dio, se lasciamo fare al Signore nella nostra vita in questa Quaresima, allora noi dopo averlo incontrato non potremo fare a meno di testimoniarlo con gioia ai nostri fratelli e quanto vi auguro carissimi amici, buona domenica di Quaresima.